Carissimi amici, vorrei fare questo piccolo video perché sinceramente mi sento sempre un po' triste quando ricevo dei messaggi di WhatsApp in cui mi si dice che ehm, siete stati truffati, in cui mi si spiegano un po' di cose, qual è la vostra esperienza con questi truffatori nel mondo del occulto, esoterismo, eccetera, e quindi eh, se da un lato so che comunque Uh, non sono affari miei, dall'altro uh, rimango sempre un attimo triste, più che altro perché magari sento che uh, potrei fare di più per voi, cioè potrei fare qualcosa in più magari per aiutarvi a non cadere in queste trappole, a non cadere in queste falsità che vi tolgono soldi uh, per niente, perché veramente uh, voi considerate che è come... Uh, andare a farsi fare un mobile di legno da una persona che non è falegname, non ha mai studiato nulla e magari non c'entra proprio niente, no? Quindi capite che c'è un errore, c'è proprio una truffa, è un errore, anche un errore di concetto. Cioè queste persone che non sanno praticare l'arte e che non praticano ogni giorno, ogni settimana, eh, con le mani, le cose no, mm, non, non sanno niente di questo... Di, di questo mondo, perché è chiaro che leggere dei libri non significa mica niente, cioè non ti puoi far pagare poi e non eseguire il rito, non fare uh, quel che c'è da fare per la persona che ti ha chiesto aiuto. Ecco che quindi mi trovo a fare questo video un pochino... Mm, vi ho detto un po' rammaricato, però anche per darvi ulteriori istruzioni. Ne feci già uno tempo fa, mi sembra che l'ho chiamato falsi maghi, come riconoscerli, eccetera. Dirò la verità, ehm, non ero per niente esperto del settore, perché io non vado a cercare ritualisti, esoteristi, occultisti, eccetera, no? Vi parlai, vi ricordate se qualcuno si ricorda del menu, dei servizi, eccetera. Um, però da quel momento mi sono un pochettino informato non è che ora sono un esperto di questo panorama ma mi sono un po' informato ho visitato un, um, almeno 20 siti di questi um, uh, venditori, eh? almeno una ventina ho guardato un po' di canali youtube eccetera così almeno quando voi poi mi iscrivete io un attimo so le strategie che oggi vengono usate, che poi più o meno sono sempre le stesse strategie di truffa che usavano nei secoli addietro, più o meno sono sempre le solite sempre ciarlatani erano, ciarlatani rimangono, ciarlatani saranno va bene, serviranno anche quelli a qualcosa, no? bene, allora oggi volevo parlarvi di un altro punto che è diverso, no? da quell'altro video, non è che faccio lo stesso, lo stesso video volevo parlarvi di un altro punto che è esattamente la vendita di rituali. Mai, mai, mai comprate da qualcuno i rituali. Non esiste questa cosa. Mi spiego meglio. Vendono proprio il kit rituale che poi te, a casa tua, te lo prendi e te lo devi fare. Questa cosa che esisteva anche secoli e secoli e secoli addietro, uguale, non esiste nel mondo della magia. Perché una persona si rivolge a un mago? Perché sa che magari quello lì eh, pratica davvero le cose da anni, tu magari ne sai qualcosina o forse proprio non ne vuoi sapere niente, lui sa fare il lavoro gli fai fare il lavoro. Ecco, cioè il concetto poi del lavoro concreto eh, è quello di muovere le forze della tua vita è quello il concetto uno che lo sa fare vado e me lo faccio fare non c'è nulla di sbagliato in effetti è sbagliatissimo il concetto di comprare un rituale gente che ha pagato 600 euro per comprare questo kit allora il kit dove trovi il pentacolo di salomone e gli sacchettini e gli oli e di qua e la formula e il giorno e di... no non esistono queste cose. Se le trovate, non le comprate. Punto. Due sono le strade. O vi rivolgete a una persona che veramente pratica l'arte e quindi voi assegnate, lui. ma questa persona ve lo deve fare. Non potete... Avere come risposta, o oh, comprami il kit dei rituali dell'arcangelo Michele, magari con tutte le pozioni già fatte, ti arriva tutto a casa, te devi solo metterlo e sei a posto. No, questo non deve esistere. Quindi o la persona te lo fa, Oppure, se volete provarci da soli, eccetera, eccetera, vi possono essere passati dei riti specifici. Ma questi riti devono essere passati gratuitamente, perché è in un modo anche, diciamo, mh, di favore quasi. E sinceramente vi consiglio di stare attenti. Comunque, se una persona vi deve passare un rito, poi siete voi che andate dove vi pare e comprerete gli ingredienti, perché no, questo è possibile. Ma non che, se volete appunto praticare delle cose, cioè, trovate la soluzione già fatta, eh, il rituale già pronto. Questa cosa qui è molto anche pericolosa, perché mi è stato anche chiesto, eh, e ultimamente, sinceramente, mi è stato chiesto diverse volte, ecco perché farò qualcosa a riguardo. Mi è stato chiesto di uh, fornirvi, nel mio canale, in questo canale, più rituali, di fornirvi più cose da praticare. Vi dico la verità, sono molto sincero con voi. Perché io non mi metto a fornirvi rituali, un rituale a settimana, due rituali a settimana, eccetera, eccetera? Perché le cose che io faccio derivano da anni e anni di esperienza, ma molto intensa, sulla magia. Io l'ho sempre detto, per fare una magia vera te devi essere un mago. Ma cosa significa questo? Significa che hai passato un addestramento specifico e molto anche difficile e intenso, per cui alla fine vi sono forze e poteri risvegliati in te. In soldoni, questo è essere mago, non è aver letto 10.000 libri. Quindi, ehm, la vera differenza tra un mago e uno che eh, pastiglia con le candele colorate perché sono belle, le accende e via, è che il mago eh, muove le forze, il mago lavora con le forze e con i poteri del mondo, della natura e dell'universo. Mm... Questo lavoro è molto pericoloso, perché fino a quando l'uomo se ne sta nella sua casetta al sicuro, bene o male, è come se non andesse a bussare certe vie, a bussare certe porte, a bussare, eh, a far rumore laddove c'è il silenzio. Ma quando tu inizi ad entrarti in queste cose per davvero, Parliamo, ad esempio, della magia evocatoria, cioè in cui tu ti metti a evocare veramente delle intelligenze e a, quindi ad aprire le porte del mondo affinché tu evochi davvero, perché se, se non apri nulla, anzi, molte persone neanche sanno questo. Allora, già dal primo passo in questo mondo tu diventi preda, è ovvio perché... Uh, tu sei come un bambino piccolissimo nel mezzo del mondo astrale, chiamiamolo così se vi, se vi torna di più. E loro sono lì e eh, vivono lì. Quindi se entri nel mondo degli spiriti come un bambino piccolo e devi avere precise guide e eh, protezioni addosso che ti facciano sopravvivere, e che non ti facciano, appunto aprire i tuoi canali energetici a determinati influssi, entità, eccetera, cioè arriva di tutto. Questo è una cosa di cui non si parla perché serve solo a quelli che hanno deciso nella loro vita di provare a diventare dei maghi, cioè di veramente fare il percorso, immergersi nella via magica per davvero. E allora inizia un addestramento. E poi è chiaro che certo che si pratica, ma quello, guardate, io vi dico, è una cosa proprio molto semplice, perché quello che si va a praticare è così distante da poi quello... Eh, della vita delle persone che tu vedi, che ti circondano, no? che anche se io ti dessi una cosa da fare, te non riesci a farla. Perché non hai la concentrazione fissa, perché non hai la capacità evocativa, evocatoria, perché la tua parola non vale nulla, visto che non gli hai mai dato attenzione, hai sempre parlato a vuoto, hai sempre detto bugie su bugie, non ti sei mai avvicinata alla verità. Non hai idea di cosa sia una parola di potenza, non sai come si accende, non sai l'intelligenza chiamarla per nome senza muovere le labbra, non, sai, non hai la chiaroveggenza per vedere quello che stai facendo, se è reale, sta tornando, oppure non è reale. Non sai testare le visioni e quindi noi abbiamo metodi precisi per capire se quello che è davanti è una fantasia oppure è realtà. Ecco, vi ho solo detto alcune cose che mi stanno venendo in mente. Mm? Senza, immaginate che io ora vi inizio a dare rituali del genere, senza queste preparazioni. N non solo è difficilissimo avere risultati, ma iniziate ad aprire porte che non devono essere aperte. È questo il senso di, del mio discorso, capite? Detto questo, cosa è che si può dare si può dare, ci stavo pensando, ripensando in questi giorni, perché poi ora siete già sette persone, che bene o male in quest'ultima settimana, dieci giorni, due settimane, insomma in quest'ultimo periodo me l'avete chiesto. Addirittura anche su YouTube mi avete scritto qualcosa, se vi riesco a dare qualcosa di più pratico, no? Io ci sto pensando. Uh, quello che si può dare è una forma di um, riti più... Uh, semplici. Questo si può fare. Io ho già iniziato la mia rubrica, magia pratica per tutti, ma proprio tutti, l'avete visto un po', se qualcuno ha un po' di fiuto, se qualcuno ha un po' di attività, eh, l'avete visto che abbiamo iniziato da le cosettine semplici, no? L'attrattore di denaro, di qui e di là, quasi frivole, ma intanto capire che eh, lo psichismo si può muovere fino a finire con rituali più specifici e addirittura poi uno finale che è solo però per le persone che già praticano queste cose. Quindi un'evoluzione l'abbiamo fatta. Scrivetemi qua sotto nei commenti se cosa, cosa ne pensate di questa cosa che vi sto dicendo. Cioè scrivetemi se anche secondo voi magari troviamo il modo di passarvi dei, dei rituali specifici, dei metodi, ma anche dei segreti magici, dei quadrati, delle cose che io so con certezza che li potete usare senza problemi, assolutamente, allora posso iniziare a orientare il canale magari una volta a settimana donandovi un po' di questa pratica. Io so che lo posso fare, eh, però scrivetemi se da parte, da parte vostra ci fosse questa richiesta oppure mi scrivete guardate non serve per me va benissimo così mh, non ci serve mm? guardate un po' voi perché tanto tantissime cose le trovate anche nei libri potete iniziare un po' da voi con le candeline di qua e di là provare a usare la legge dell'attrazione il pensiero cioè queste cose le fate già da, da soli non, non me le devo insegnare io quindi no se mi metto davvero a passarvi un po' di ritualistica di basso. Base che tutti possono fare non saranno queste cose, eh? così come non sarà la magia popolare che ora qui in Italia è un po' persa, mm, che tra l'altro è meravigliosa, ma io non sono mm, esperto di magia popolare fino a potervene poi par parlare, passare, eccetera, eccetera, ok? Quindi io vi passerò se questa cosa la iniziamo assieme, io vi passerò solo quello che so che veramente funziona a me. E quindi eh, saremo sempre orientati nella magia eh, proprio tradizionale, antica, quindi non c'entra né stregoneria, né... no, stiamo parlando della tradizione magica che quindi comprende la corrente cabalistica, quella ermetica e anche la magia araba, perché io pratico tanto anche quella, essendo matematica tu vai a programmare i codici della realtà quindi se vi facesse piacere questo parlatemene scrivetemi come vi pare dove vi pare e io mi impegnerò anche in questa cosa anzi forse potrebbe essere anche una cosa piacevole però ricordatevi che il nome è ritualistica di base cioè qualcosa che potete fare tutti quanti ehm, anche lì tutti quanti ovviamente no cioè lo può fare solo chi è interessato davvero se davvero siete interessati a praticare queste cose, mh? sempre quello discorso. Per concludere i, questo discorso su, uh, mh, su questi, come si chiamano, truffatori, mh? su questi truffatori, quindi avete capito, spero da questo mio video, quanto sia pericoloso prendere, comprare un rituale che chiave in mano, un rito che voi prendete, prima di tutto, per esempio, io a volte ho dato dei, dei piccolissimi rituali alle persone in privato, l'ho fatto, perché capivo che la persona lo poteva fare, ha detto provaci, no? E i risultati sinceramente sono stati molto positivi. Piccole cose, ma fatte bene, funzionano. Mai chiesto un euro per questo, non si chiedono i soldi se... Una persona che sa qualcosa ti trasmette, perché quando tu vai a trasmettere a una persona un rito glielo trasmetti in un certo modo preciso, con le fasi giuste e, e, e le frasi, le parole, e gli ingredienti anche, se vanno usati, praticamente vai a creare il catalizzatore giusto, ok, per quella persona, anzi a volte, e, e, cioè, e, ovviamente se io ora inizierò a parlarvene su YouTube, dovrà essere una cosa generale, ma a volte se si dà un rituale a una persona lo si dà specifico per quella persona, per quella data di nascita, per quel nome e cognome e anche altri piccoli dati che si inseriscono. L'ultima cosa di cui vorrei parlarvi sono i talismani e gli amuleti. Allora, gli amuleti potete comprarne quanti ve ne pare, tanto quelli non devono essere caricati, quindi quelli... Se ci hanno forza per conto loro, bene, e se no, sono gingilli. <ride> I talismani, anche lì, c'è da fare un'attenzione enorme. Perché un talismano non vi serve a nulla se non è magicamente caricato da un mago. Perché il suo ruhaniat, cioè il potere delle forze, dei numeri e delle lettere, non è risvegliato. E non è che la magia è una cosa automatica. Per risvegliare un talismano servono dei rituali, dipende dal talismano, specifici. Uno dei più comuni è tenere il talismano appeso, con del, con del filo, per esempio, verde, no? Fai, prima di tutto il talismano va saputo disegnare. Fosse anche un semplice quadrato magico, non ve ne fate di niente se ce l'avete. Non ve ne fate di niente. Provate a cercare quadrati magici planetari a grippa. Li troverete, ma io mi causo quelli. Cioè, quelli lì a cosa se... sono molto generici quei talismani lì, planetari, un, un mago non li usa mica quelli, De... vai a creartelo il quadrato magico, quella lì è una base! Ma a te poi cosa ti serve? Eh, è quello il numero che ti serve per andare a inserirlo nella base di Venere e ti verrà diverso il quadrato magico. Allora, cos'è che si fa di solito per attivare un talismano? Non solo quadrato magico, eh? anche un talismano, mh, cioè un'altra forma può essere, no? Un, un qualsiasi tipo di talismano. Io uso molto spesso nella magia araba proprio lettere e numeri messi bene, ma uso quelli. Tu vai praticamente ad appendere il talismano su un tripode di uh, melograno, cioè con dei legni di melograno, tre ne servono, e tu appendi il talismano, dopodiché sotto c'è il fumo dell'incenso che lo incenserà continuamente e tu vai a chiamare i poteri del talismano. Poteri delle lettere, perché ogni lettera del talismano deve essere accesa, il suo potere deve essere attivo e poi i poteri delle intelligenze. Se ci sono gli angeli che devono essere attivi nel tuo talismano, se te non fai un'evocazione del nome angelico affinché questo ti attivi il talismano, mi spiegate a cosa vi serve il talismano con, con mille nomi angelici? A nulla, serve solo a essere venduto alle masse, va bene? Per fare un talismano a me mi serve una notte intera. Non ci sono scuse. Per caricarlo veramente il rito è lungo, dura ore, ore di recitazione del nome giusto, dei nomi delle potenze eccetera. A un certo punto accadono delle cose. Se un talismano è attivo, lo si vede subito. Non esiste il discorso ma avrà funzionato, ma non avrà funzionato. Ecco perché io mi trovo spiazzato e non ne parlo perché, perché sono troppo spiazzato, cioè non, non ha senso. Il talismano quando è attivo? Quando la forza lo tocca. Quindi quando quello inizia a girare da solo. O in un verso o in un altro e gira anche velocemente. Non è che lo muove il vento, non è che lo muovi te. Inizia. Ecco, quello è il momento. Lo spirito ha toccato il talismano. Punto. Questo talismano sarà coperto da un sacchetto scuro, oppure comunque il lino di quello grezzo, Sarà coperto da un sacchetto, sarà indossato dalla persona, ovviamente se il talismano è per una persona tu lo fai caricato con quei dati della persona, dati della persona nei numeri, nelle lettere, l'intelligenza deve essere combinata con la persona finché capisca che deve agire su quella vita, su quella persona, no? Su quel sogno. Allora, eh, basta, non deve più essere aperto non deve vedere la luce del sole. Basta, quello è fatto. E poi può essere spedito alla persona. Capite cosa vuol dire un talismano? Allora, io spero con questo video di avervi fatto capire un attimo, assaggiare qualcosa di come funziona eh, la magia. Fatemi sapere voi se c'è bisogno che proviamo a um, dare qualcosa che comunque io so che tutti possono fare, perché voi mi capirete sicuramente. Io non ho, mi sono nemmeno messo a dare queste cose, perché quando tu dai un rituale a tutti, la responsabilità dell'uso di quel rito è tua. Quindi magari arriva lo stupido che lo fa in modo sbagliato oppure lo fa per fare del male alle persone, io ho un po' di responsabilità in questo, capite? Eh, perché ogni rito che un mago ti passa, ognuno è legato a quel mago che te l'ha passato, sempre. Non, non, anche perché poi, sinceramente, la ritualistica, eh, dunque, all'inizio tu segui passo passo tutte le cose e va bene. Però poi, mettendoci mh, le, la mano, facendoci la mano, tu adatti il rito a come ti funziona, capito? Funziona sempre... è sempre così il discorso, è quello che quando la scienza di diventa arte, capite? E quindi mh, è chiaro che funziona perché eh, ogni volta che l'ho fatto ora funziona, capito? Cioè ogni rito viene affinato nel tempo, capite? E viene... Eh, non sono anonimi i rituali, i rituali non sono anonimi, i rituali sono molto portatori Capito? Di energia e di potere, veicolano proprio molto questo. E va bene, aspetto delle vostre reazioni, delle vostre risposte. Abbiate una buona serata e benedizioni a tutti voi.